Hai notato questo barattolo di vetro che c'è dietro che ho scritto con amore papà e mamma? Niente, c'è salita una tristezza addosso Sì che non Cosa c'è Anna? Allora? Ho visto qualcosa con la coda dell'occhio È successo un incidente? Qualcuno? È morto? Al piano di sopra? Ci sono dei fiori con dei lumini. Cos'è successo in questa casa? Qualcuno può dirmelo? avvicinarsi a questa lucina rossa e parlare qui vicino? Cos'è successo in questa casa? Perché al piano di sopra ci sono dei lumini e dei fiori? e parlare qui vicino ancora non ci credo ma da lì a poco avremmo avuto una risposta davvero agghiacciante ascolterete l'audio ripulito e amplificato per sentirlo meglio vi consiglio di usare delle cuffie Capito bene Qualcuno sì. A questa lucina rossa Qui vicino Cosa è successo in questa casa? Perché là di sopra ci sono dei lunini e dei fiori? Porca miseria Ale Chiarissimo, eh! È chiarissimo. Proviamo a riaccendere lo post box. Con il registratore abbiamo appena catturato una voce che diceva la parola suicidio qualcuno si è suicidato qui parla attraverso questo strumento per favore cerca di interagire con noi con questo strumento. Fino ad ora ne hai fatto pochissimo. chiediamo di manifestarti per favore parla con noi Oh, fai dei rumori come hai fatto prima? Sembra che faccia fatica a parlare attraverso lo sguardo. Sì. mi sento dei rumori. Anche io non mi sento molto tranquillo, mi viene da guardarmi attorno. Sinceramente, non so se è una sensazione. C'è qualcuno qui? Noi per rispetto non saliremo al piano di sopra, ma se c'è qualcuno che vuole parlare con noi, venga giù e si avvicini a questo strumento. te la sentiresti tu di fare la tavola major? qua dentro? Ah. di giorno? così? adesso? Sì. so che con i ghostbox non riescono a parlare no? dai, di giorno Non esce una sola parola del ghostbox chi ha detto la parola suicidio? Può essere che. ricollegando vale, le cose. Può essere che quell'altarino sia dedicato a una persona che si è suicidato in questa casa. a questo punto credo un po' di sì. Adesso ci sto. Oh. Sto facendo un collegamento. ciò vuol dire qualcuno è venuto qua casa abbandonata in ristrutturazione apposta per compiere quel gesto sì. e forse è ecco spiegato perché quei lavori sono fermi da anni e tutto mi fa pensare che fosse anche un ragazzo una persona adulta applausi è la cosa però non so ho delle strane sensazioni io adesso no. ho dei brividi dietro la schiena ora che abbiamo Abbiamo fatto questa teoria, che abbiamo detto questa, questa teoria. Proviamo a metterci al piano di sopra e cercare di fargli capire che siamo qui per aiutarlo, siamo qui per ascoltarlo. Vediamo se riusciamo a, a cavarne fuori qualcosa di tangibile, eh? Qui Ale, fermiamoci qui, non andiamo proprio fuori. Fermiamoci qui sopra. Vuoi dare un'occhiata tutto a posto? Ok. Vai da solo? Okay. Allora ragazzi, le sensazioni iniziano a essere forti. Da quando ho sentito la parola suicidio sul recorder mi si è accapponata la pelle non sappiamo nulla di questa casa non sappiamo che storia abbia stiamo cercando di capire solo e soltanto il perché è stata abbandonata e cosa è successo qui in realtà dopo aver scoperto l'altarino con i fiori e i lumini Com'è la situazione fuori? Tranquilla È tranquilla? Sì Proviamo a metterci qua Vediamo se riusciamo a cavarne qualcosa. Sì. Ok. Sì. Metto la telecamera lì per terra. Single box. Per favore, vuoi parlare con noi? Siamo qui per ascoltarti. Si dovesse sentire una voce, sai? Capri no. Da lontano. Per favore, puoi avvicinarti a noi e parlare attraverso questo strumento? Prima qualcuno ci ha parlato, mi è sembrato di sentire anche il mio nome. È così? Cosa è successo là fuori? Stiamo cercando di raccogliere delle prove dell'esistenza di una vita oltre la morte. Puoi darci una mano per favore? Io sento un pianto. Ma da qua? No, da, da fuori. Vedi? Anche io sto piangendo da fuori. 5.6 Ale, 0.1 minuti. 0.3 avvicinati avvicinati a noi avvicinati a questo strumento facci capire che ci sei 0.1 perché non parla con noi attraverso il ghost box avvicinati di più Sì, abbiamo a disposizione di diversi strumenti proprio perché magari eh, un'entità riesce a comunicare con qualcuno rispetto all'altro, un altro. Ci può stare che magari non ne sia, non ne sia capace allo suo tipo di... Cos'hai sentito? Niente. Sto parlando, no. Cosa hai sentito tu? Non lamento. Ma io dico che sono 10 minuti e sono molto agitato mi sembra sempre di aspettare che arriva qualcuno che sbuca qualcuno o qualcosa per favore ti avvicini a questo strumento come hai fatto prima Prima hai fatto anche dei rumori. Cerca di rifarli. La temperatura ha delle variazioni. Sta scendendo. 19.3 Avvicinate questo strumento come hai fatto prima Non sentite una po'zza strana, eh? Sì che puzza senti? A me sembra verdura marcia, cosa del genere. 19.11.6 Ale, proprio nel momento in cui ho sentito la puzza.